Ciao, allora nel video di oggi voglio parlare del mio impatto sul pianeta, un po' un video che ho visto girare abbastanza online ed è interessante da fare anche per scambiarsi idee, mh, trucchi, è interessante questa cosa, ma prima di iniziare tutto questo sto testando questo nuovo rossetto, assolutamente Long lasting ma davvero e se mi piace mh, direi che ne posso prendere un altro per voi da regalarvi quindi eh, ricordatevi di lasciare un commento e se non sapete di cosa parlo guardate la fine del video per saperlo allora partiamo e vi premetto che mi sono fatta foglio perché davvero qui c'è una super scaletta ma non voglio fare un video troppo lungo altra cosa che vi devo dire però ho cambiato le soft, le soft box e la ring light quindi ring soft non mi piace tanto perché vedo che fa una luce alle mie spalle devo cambiare devo trovare inquadratura giusta ma iniziamo dunque le prime cose importanti eh, va moltissimo a buon senso ovviamente nessuno è a impatto zero sul pianeta ovviamente però possiamo eh, fare ed escogitare tanti trucchetti o comunque buone abitudini che evitano di causare sprechi e di accumulare più rifiuti del dovuto. Allora, quello che faccio io per adesso, perché potrei sempre migliorare, è intanto la eh, mia acqua dell'acquedotto è già dolce di sua, però abbiamo installato un addolcitore, quindi adesso l'acqua, oltre che aver fatto l'analisi, quindi l'acqua è buona. Eh, con colla è davvero molto dolce, quindi tendiamo a usare meno detersivo, meno sapone, meno prodotti per lavare, quindi lavare i piatti, per lavare il bucato, ma anche per la cura della persona. Quindi meno shampoo ed è meno bagnoschiuma, anche perché se no staremmo lì ore a cercare di toglierle. Quindi già questo riduce un pochino gli sprechi. Non sto a dirvi di chiudere l'acqua con le saponate perché credo che sia proprio la base questo altra cosa io bevo l'acqua del rubinetto tranquillamente è buona anzi trovo che sia più leggera e eh, cioè, sento sullo stomaco più leggera rispetto ad alcune acque confezionate quindi è buona sicuramente ed è anche qui ho ridotto a zero e plastica e vetro e trasporto, perché uso quella del rubinetto. Unica cosa, riempio la bottiglia e magari se la voglio più fredda la metto in frigo. In inverno non c'è questo problema, perché l'apro dal rubinetto è già bella fredda, che la sente sui denti tanto è fredda, quindi non c'è problema. Cosa però diversa per il fatto di eh, bere, Brontolo invece preferisce l'acqua frizzante, ma sto... Sto qua valutando l'idea se è prendere o meno il tipo lo so da stream, quei gasatori da um, domestici. Devo valutare perché non so il costo iniziale non è altissimo, ma poi sono le ricariche che non mi convincono, non so se voi per caso ce l'avete, ditemi assolutamente come vi trovate, perché sono davvero curiosa di questo. Io conosco il Soda Stream perché è il più famoso, ma ce ne sono altri, quindi davvero sono curiosa di saperlo. Ma nel mentre, visto che non compro acqua ed è frizzante, lui va lui, per lui, perché spesso ci vado io invece, ed è, ci sono quei distributori automatici gratuiti oltretutto del comune, dove erogano l'acqua è naturale ed è gasata oppure a te temperatura ambiente non mi ricordo c'è cioè la terza che è sempre vuota quella colonnina lì è l'acqua comunque dell'acquadotto dell che viene erogata e anche in forma gasata e ci siamo accorti intanto andiamo lì a prenderla con le bottiglie e ci si trova benissimo poi ci siamo accorti comunque sia forse perché la beve solo lui quindi mh, dura più a lungo che nelle bottiglie da un litro e mezzo o da due litri diventa sgasata molto velocemente quindi noi usiamo le bottiglie da mezzo litro ma per non usare le bottigliette che riutilizzeremmo però dopo un po' le bottigliette in plastica abbiamo preso queste sono in plastica rigida senza BPA e sono da mezzo litro sono riutilizzabili si lavano tranquillamente a mano in lavatrice eh, sono belle rigide e queste, davvero quella acqua frizzante dura tranquillamente. Sono comode anche da portarsi dietro, comunque sia. E soprattutto eh, attenzione eh, BPA free e eh, tutto quanto, quindi non rilasciano sostanze dannose. Questo è importante. Poi veniamo un attimo a me perché invece sapete che io sono leggermente appassionata di tisane e tutto quanto. Ah, oltretutto io ho. In borsa ho sempre una bottiglia d'acqua. Ma per non usare la bottiglietta o utilizzare queste, eh, ho la borraccia la 24 Bottle, cioè, però mm, ce l'ho di là in frigo, magari vi lascio una clip. Comunque ve ne ho parlato anche su Instagram. Mi trovo benissimo, ma ce ne sono comunque tantissime. Poi, tisane. Io ho due tazze questa. Che utilizzo per le tisane calde, quindi, è, anche questa è Happy Earth perché è completamente ecologica, compostabile ed è ve ne avevo parlato: 450 ml in silicone, e questo è in fibra di bambù la tazza. Quindi è tutta eh, naturale ed è comoda perché ha sia il beccuccio per bere che è quello che è qui: eccolo per la cannuccia. Questo per le tisane calde è una meraviglia, si potrebbe anche portare in giro perché ecco qui, aspettate, i due beccucci si chiudono, due buchi. Però mh, io la tengo in casa. E invece per le, le cose fredde ho questa qui, sì, è deliziosa, con snoopy, sempre mezzo litro. Questa invece è in plastica, ha ah, il tappo così. Per quelle fredde, perché le preferisco? Magari ci metto dentro di ghiaccio, oppure la tengo in frigo. Mi ci trovo meglio perché ho due borracce e non un bicchiere o una tazza per le tisane o per infusi? Perché quando sono al computer, le mh, bicchiere, tazza aperta sono le cose più pericolose di questo mondo, cioè ci basta davvero pochissimo che ci prendiamo contro si rovescia sul computer oppure che una goccia mentre beviamo cade una goccia e il computer è una cosa elettronica, oltretutto costa anche tanto quindi se abbiamo delle cose elettroniche evitiamo di usare i liquidi se proprio non possiamo non usare liquidi almeno che siano sicuri, cioè quindi chiusi eh, vi garantisco che ci sono tanti tanti tanti casi di computer che saltano a causa di liquidi e, non crederete mai, ma la cosa più dannosa in assoluto è la camomilla, anche senza zucchero. Sulla tastiera la camomilla è una cosa tremenda, ma questo è un altro discorso. E non credo che vi interessa, ma comunque sempre cose chiuse, mi raccomando. Andiamo avanti e qui vi mostro sempre sul bere una chicca che sta però spopolando. E questa me l'hanno mandata da poco. Che cos'è? Questa è... E adesso ce ne sono tantissime online si vendono e, allora intanto cos'è una cosa pratica e comoda da tenere anche in borsa comunque con le chiavi si apre così cannuccia è una cannuccia riutilizzabile estensibile, quindi ecco piccina è comoda da utilizzare, viene dotata del suo scovolino per quando viene lavata e evitiamo così le cannucce monouso, soprattutto quando siamo fuori casa, magari quando si va per locali o quando si va a bere, evitiamo i prodotti monouso che poi vanno buttati. Ecco, e questa è qui. Ce ne sono davvero tantissime in giro, le ho viste anche a prezzi abbastanza alti, questa non costa tanto. E tutti i link ve li metto su Amazon perché tante cose comunque vengono da Amazon. E poi veniamo ai prodotti ultimamente per la cura della persona, c'è cioè anche del trash. Allora, partiamo con i dischetti struccanti. Di questi ve ne avevo parlato su Instagram perché me li avevano inviati, ma vi potrei far vedere che ne ho quattro confezioni che sto usando, quindi li ho anche ripresi io. Allora, i dischetti struccanti classici, ve ne faccio vedere uno. Sono questi. Questo è in fibra di cotone. Morbidissimo, sono comodissimi. Il pacco che ho io, eccolo qua è da 20. Ve lo lascio su il link su Amazon Aspettate che le ho messi nella bustina perché viene dotato di bustina questa traforata perché vanno messi tranquillamente in lavatrice e si lavano a 30 gradi. Mm. Questi sono nuovi perché non volevo farveli vedere usati, però davvero ci mettete sopra il vostro struccante classico, è bello morbido, viene via tutto e poi dopo lo mettete. Io normalmente faccio così, poi fate voi. Questo lo lascio vuoto e man mano che sono sporchi li metto dentro. Quando è pieno oppure quando mi servono, tutto in lavatrice, 30 gradi, tranquilli. Eh, io ho un trucco anche bello pesante, ed è sempre bello pesante, e viene via tutto. Certo, dipende tantissimo anche dal tipo di trucco che avete e dal detergente che avete, ma mh, fate tranquillamente senza i soliti dischetti, quelli in cotone. Anche se non li ho aboliti del tutto, perché eh, li uso per eh, lo smalto, per le unghie. Eh, il tonico è invece quello per il viso smettete di usare il dischetto perché non serve a niente lo applicate sulle, con le mani oppure ancora più semplice una piccola bottiglietta col vaporizzatore e ve lo vaporizzate il tonico fantastico a proposito ce l'ho di là perché ne sto usando uno e altra clip che vi farò vedere perché in questo modo il tonico ve lo vaporizzate sul viso picchiettate e non avete usato dischetti ed è in cotone poi sempre per la cura della persona Spazzolini da denti, siamo passati da tanto allo spazzolino elettrico, ma questo è una cosa che va a gusti e personali, quindi non ve ne parlo più di tanto, lo saprete voi. Ultima cosa, e qui davvero siamo al trash, ma ragazze se siete femmine sicuramente potreste capirmi, assorbenti. Dunque, ne ho provati tanti. E tanti hanno parlato anche della coppetta mestruale sì ok l'ho provata funziona ma non mi ci trovo l'effetto non è che non mi ci trovo perché mi dà fastidio ma l'effetto ventosa che fa quella coppetta mi fa venire i crampi anche la misura giusta quindi la coppetta non era il mio, il mio stile anche il mio stile non era adatta a me anche se comunque ne ho provate di diverse marche quindi non era un fatto di marca o di grandezza era proprio il fatto che l'effetto ventosa che fa per mh, non causare perdite eh, tendeva a causarmi dei crampi da quando l'ho smessa non ho più avuto quel tipo di crampo quindi era quella però ho trovato una valida alternativa e, e link in, sempre in descrizione ed è per Amazon e io vi dico che sono quattro mesi che li uso e mi trovo benissimo gli assorbenti riutilizzabili come ad esempio possono essere i dei pannolini per i bambini ecco, assorbenti riutilizzabili Si vendono, vari, ci sono di varie misure eh, possono essere mh, classici quelli tipo più piccoli tipo salva slip quelli più grandi tipo da notte ci cioè, sono davvero tantissime misure classica pochette stesso discorso, la pochette è in un tessuto che come si dice è gommato ecco quindi si può portare in giro che una volta inserito all'interno quello usato non va a macchiare perché è gommato quindi è come quello per i bambini facciamo prima come quello per i bambini quindi non ci sono perdite e poi è abbastanza discreto adesso andiamo sul trash ragazzi però è abbastanza discreto perché è fatto in questo modo con il suo bottoncino ed è fatto così quindi va bene, a ok. Viene chiuso la parte. Questo è nuovo, eh? È nuovo. Questa è la parte in, eh, ass che assorbe, assorbe tantissimo, davvero ragazze. Io mi trovo meglio che gli assorbenti classici: assorbe davvero tantissimo. E mm, mi trovo bene. Una volta da cambiare, non è come le mutande, quelle assorbenti che devo cambiare tutta la mutanda. Questo basta togliere questo. Lo mettiamo dentro la bustina e ne cambiamo un altro. E ovviamente se abbiamo i puliti e sporchi non la stessa bustina ma davvero comodo Anche questo link in descrizione per Amazon ma davvero ce ne sono di tantissimi tipi Non è un product placement, mi trovo benissimo e per me è una grande svolta Stessa cosa, lavarli in lavatrice oppure a mano, io questi mi trovo meglio a mano Quindi eh, le mi da mollo, poi dopo li lavo con un sapone neutro io Adesso sto usando il sapone di Marsiglia della Winnis che è eh, completamente biologico e poi dopo il risciacquo e delle centrifughe lavatrice si stendono e ti fanno un ciclo completo quindi davvero fantastici e per me è stata la svolta ora visto il tempo direi che basta voglio sapere se vi ho fatto scoprire qualche prodotto nuovo se avete qualche trucco nuovo qualche cosa interessante e soprattutto nei commenti voglio sapere anche i vostri trucchetti non i classici quelli che Spero che tutti noi eh, utilizziamo, quindi chiudere l'acqua mentre ci laviamo i denti, spegnere le luci quando non siamo in una stanza, eh, lo, lo stand by dei vari prodotti, cioè proprio i trucchi un po più che si usano tutti i giorni anche, che però...